Camminando nel mio mondo di Minecraft ho trovato F che in questo caso sembra non attaccarmi E non posso nemmeno io attaccarlo in realtà E c'è scritto casa dei misteri, non entrare Ma c'è cioè, sbaglio o c'è F che mi sta seguendo con lo sguardo? E eh no non mi sbaglio eh. Vabbè, Io comunque eh, figuriamoci se non entro Perché non dovrei entrare Sembra una casa normalissima Vediamo cosa c'è in questa cassa Della cobblestone che prendo Io spero che F non si arrabbia adesso E ho paura eh, Perché se adesso gli prende il pazzo E tipo si mette ad uccidermi È un casino Boh qua sembra tutto quanto normale E non c'è la porta Vabbè posso uscire sì che posso uscire Non preoccupatevi io faccio un'ascia adesso Vedrete che uscirò Palese, palese dai Ci sta, possiamo uscire Vero? Dai, ditemi che possiamo uscire per favore <ride> Certo, certo Un piccone, magari <ride> Non lo so, dico? Lasciate like per favore, lasciate like e Iscrivetevi al canale, please Per favore fatelo, grazie Non si esce però, vabbè Um, suppongo che non sarei dovuto entrare Proprio come c'era scritto sui cartelli rispettate i cartelli sempre Questo vi sia da insegnamento Scendiamo Non si scende Saliamo Si sale Che cos'è questo? Qua c'è il vetro Ma suppongo che non si possa rompere questo vetro Dunque se scendiamo lì sotto E io non posso piazzare blocchi Perché vedete in modalità avventura non si può piazzare blocchi vuol dire che effettivamente se scendo lì eh, sotto sarò bloccato per sempre in questo mondo il che non vogliamo assolutamente farlo qua io effettivamente potrei far esplodere tutto ciò però non è detto che poi scendendo io sopravviva e poi non è detto che sopravviva per le tnt Vediamo invece qui um, Cosa si deve fare Allora questo sembra effettivamente un labirinto Che io percorrerò più velocemente Probabilmente perché uh -huh. uh, Ok Ah avete, avete capito Bene bene bene Allora tecnicamente noi qua dobbiamo essere molto molto attenti Perché effettivamente se andiamo lì um, Potrebbe anche essere che non sopravviviamo Perché sotto Ah no sotto forse c'è un blocco d'acqua Io non so se adesso è proprio preciso quel blocco d'acqua oppure no Ma secondo me si è generato apposta Vedete Va bene proviamo In effetti anche questo è, è l'unico Che scende un pochino Forse per... Eh, però stiamo attenti, eh. Ah, sapete cosa posso fare? Io posso mangiare una mela e, e poi dopo buttarmi. È l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi dai, forza, non perdiamo altro tempo. Ahia, scendi, scendi, scendi, scendi. Ok, ok. <ride> aiuto, aiuto. Che ansia, che ansia, raga. Non voglio mai più avere niente a che fare con questo. Se voi volete porterò altri video con questi segreti in questo mondo. Tanto ne spawnano un sacco.